Buongiorno Fagnano, eccoci con il nostro video di informazione settimanale. Partiamo dai numeri del Covid. Ad oggi i positivi sono 15. Come vedete c'è un piccolo aumento rispetto ai 13 di settimana scorsa. Siamo in linea con la media nazionale, quindi vediamo sempre di stare un po' attenti alle nostre abitudini per non peggiorare la situazione. Parliamo di vaccinazioni anti-influenzali. Per dedicate ai bambini dai 2 ai 6 anni a differenza di quelle degli adulti che si tengono presso la palazzina di piazza Gramsci queste si tengono nella medicina di gruppo di via Montello le vaccinazioni sono gratuite per prenotarle bisogna chiamare la segreteria allo 0331 617 665 adesso vi parlo di due eventi in corso questo fine settimana Venerdì sera, ore 21, presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza, l'inaugurazione della mostra legata alla colonia elioterapica. È un po' l'inizio di tutti gli eventi legati a questa nostra struttura presente sul territorio. Questo venerdì la mostra, settimana prossima la presentazione del libro e del documentario. Sabato dalle ore 17.30 presso lo spazio Otium di via Seibene e Angolo via Patrioti l'inaugurazione della mostra collettiva Donne. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video. Buona giornata!